Ciao a tutti, oggi disegneremo insieme Partiamo facendo un cerchio Qui andrà il viso di Dividi poi il cerchio a metà verticalmente e orizzontalmente Traccia due linee verticali ai lati esterni del cerchio. Usa l'altezza del cerchio che hai fatto per tracciare una linea orizzontale in fondo. In questo spazio disegnerai poi il corpo. Adesso segna quattro punti nella parte superiore del cerchio. Faccio delle linee oblique partendo dai punti che hai segnato. Qui andranno le orecchie. Ora segno un punto distante 4 cm dalla linea orizzontale inferiore traccia poi tre linee formando così un rettangolo all'interno di questo rettangolo disegnerai poi uno dei bracci di a 5 cm dalla base traccia una linea orizzontale che sarà poi il punto di riferimento per la coda ora metti la matita obliquamente all'interno del cerchio fatto prima avrai così un punto di riferimento per tracciare le prossime due linee E ovviamente qui andrà l'altro braccio di Peccaccia. Segna due punti poco sotto le linee del cerchio che si intersecano. Qui andrà il naso. Lascia uno spazio di poco più di un centimetro dal bordo del cerchio e segna due punti. Segna due punti anche nell'altra metà del cerchio. Questi saranno i punti di riferimento per disegnare gli occhi. Ora sulla linea verticale del cerchio segna due punti, che saranno poi il punto di riferimento per la bocca. Dopo aver tracciato tutte le linee guida sarà più facile disegnare. Disegna le guance partendo dalla metà del cerchio, come faccio io. Passa poi alla parte superiore della testa. Disegna le orecchie all'interno dei rettangoli tracciati prima. Per disegnare il braccio sinistro parti da sotto la guancia. Ora disegna le dita, come se fossero dei piccoli triangolini. Posta di sotto il braccio e disegna una linea curva che va verso l'esterno. Quando arrivi sulla linea orizzontale in basso, curva la linea verso l'interno. Seguendo sempre la linea orizzontale, fai una linea che va prima verso l'alto e poi verso il basso. Ora disegna l'altra parte del corpo partendo da sotto la guancia destra. Segui la traccia fatta prima e a circa metà del corpo curva la linea verso l'esterno. Curva la linea verso l'interno quando stai per arrivare in fondo. Ora disegna i piedini facendo delle linee che vanno verso il basso. Per il braccio destro, traccia delle linee curve che rimangono all'interno del rettangolo. Per le dita, fai dei piccoli triangolini, come prima. Per fare gli occhi, unisci i punti fatti prima, facendo due semicerchi. Disegna poi un cerchio più piccolo all'interno del cerchio che hai fatto. Fai il naso unendo i punti fatti prima, disegnando un triangolo al contrario. Per la bocca prendi come riferimento l'occhio. Poi traccia una linea che va verso il basso e ritorna verso l'alto, fino sotto il naso. Curva poi la linea verso il basso e poi ancora una volta verso l'alto, sotto l'occhio. Concludi la bocca facendo una linea che assomiglia ad una U. Per la coda parti dalla linea segnata prima, vicino al braccio destro. Fai delle linee a zig zag che vanno verso l'alto. Per chiudere la coda prendi come punto di riferimento l'occhio. Per le guance disegna due ovali. Per completare il disegno rimuovi tutte le linee guida fatte prima. Se vuoi puoi tracciare linee più nette, per non farle cancellare insieme alle linee guida. Questo è il risultato, e io adesso lo andrò a colorare con dei promarker e delle matite colorate. Okay, questo è il disegno finito, spero che questo video ti sia stato utile e ti ringrazio, un abbraccio, alla prossima! Peace and love!